Buonasera, sto sperimentando la registrazione video in ambienti virtuali usando OBS Studio. Questa presentazione è sull'uso base dell'editor dell'ambiente dell in uh, Filestorm. Mm, vediamo ora di... Uh, migliorare la fluidità dello zoom ci sono del, dei comandi utili per controllare lo zoom con eh, esempio control 8 o il eh, grandangolo con eh, control 0 da tastiera come vedete, lo zoom se lo faccio un'altra volta. Vedete che uh, posso agire in diverso modo sullo uh, zoom per uh, ripristinare la visuale. Ctrl 9 e uh, per riportare la visuale su se stessi è con ecco esc da tastiera. Ecco. l'ambiente eh, in cui sono è eh, Edu 3D è eh, un ambiente mh, de, per la formazione, un ambiente interattivo e mh, eh, posso in questo ambiente togliere mh, gli elementi, mh, andando gli elementi che eh, impediscono di fluidificare i movimenti e per abbassare il log andando in, nel menu avanzate eh, troverò eh, modalità rendering e in modalità eh, rendering eh, togliendo la spunta a uno di questi eh, elementi che sono attivati di default posso eh, migliorare la, la resa del i movimenti del mio eh, avatar nell'ambiente. Nell Innanzitutto però è molto interessante andare a vedere, a modificare gli ambienti stessi, andando in uh, a mondo, in mondo eh, si eh, può andare in editor ambiente dell'ambiente e eh, di, ho dei valori predefiniti dell'acqua, del cielo e del giorno. Prendiamo i valori predefiniti del, ad esempio, del cielo. E, ehm, e nella tabella che eh, nel tabella che compare mh, ho due sezioni Atmosphere and Sun e Clouds e mh, selezionando dalla, nella finestra eh, posso, eh, ho diverse opportunità di modificare come potete vedere negli effetti l'ambiente le luci che corrispondono all'ambiente. Questa è un, una prova, si possono fare diverse prove di questo tipo in Klaus Lo stesso mh, eh, posso andare a modificare, ad esempio vedete, eh, i vari, vari colori fanno da sfondo. Dipende da quello che sto facendo e potrebbe essere utile eh, quindi intensificare i toni dell'ambiente per eh, rendere più efficace eh, quanto andiamo eh, facendo. In, eh, possiamo andare mh, anche, ritorniamo nell'editor ambiente, esempio, eh, sempre eh, procedendo dal, da mondo, editor ambiente. Facciamo predefiniti, ad esempio, valore predefiniti acqua, valore predefinito. Seleziono un valore, ad esempio coral, Riff, oppure questo. Vedete che cambiano i propri colori eh, di, di dell'elemento eh, dell acqua. Ok vediamo sempre in mondo di andare i valori uh, predefiniti del giorno possiamo mh, tropicali ad esempio scelgo vedete ed altro quindi mh, è una, un modo questo sicuramente di impatto per ehm, per rendere più accattivante l'ambiente. Eh, si può accedere eh, ai vari menu anche dal, dall'icona che troviamo sulla destra di eh, Quick Preference e, eh, che ci dà la possibilità appunto di eh, operare anche qui delle, delle scelte. interessante eh, utilizzare, eh, migliorare la resa e diminuire i lag attraverso le impostazioni grafiche. Si può procedere a preferenze o con CTRL T sulla, mh, sulla tastiera. Andiamo mh, dopo eh, in preferenze in grafica. E, mh, possiamo procedere impostando le varie, eh, le varie opportunità che ci offre eh, appunto la grafica di eh, preference e quindi mm, eh, ci serve per migliorare um, però per migliorare e rendere Leggere le nostre riprese. Ecco, faccio vedere così il punto di partenza di questo luogo meraviglioso. Anzitutto, ecco uno stupendo giardino, il punto di partenza per poter accedere alle varie zone di Edu eh, 3D molto eh, intense, molto intense. Ok. Buonasera